Con queste simpatiche sfere e biglia entriamo nel mondo fantastico delle creme spalmabili. L'ingrediente principale? La nocciola. Il segreto? Tostatura, qualità e metodo. Aggiungiamo anche zucchero, latte in polvere, cacao, bacca di vaniglia ed eventuale lecitina. Ottenuta la preraffinazione degli ingredienti, tocca a biglia. Con questo nuovo sistema riusciamo a rendere impercettibili fibre e zuccheri al palato. Ed ecco qui il risultato finale, un prodotto di altissima qualità, una crema spalmabile con una visione contemporanea. Grazie alla flessibilità di RoboCubo abbiamo la possibilità di realizzare questo tipo di crema con svariate texture e un ventaglio di gusti. A voi la scelta!